Buongiorno, sono Marta Conen della Federazione Italiana Tennis e mi occupo di padel. Il padel è uno sport in grandissima crescita in tutta Europa e soprattutto anche in Italia ed è lo sport con il più alto tasso di crescita nell'ultimo biennio. La Federazione Italiana Tennis ha messo proprio in atto questo street padel tour per la promozione di questo nuovo sport. Qui siamo a Salerno e questa è la prima tappa del tour. È da lunedì scorso che abbiamo questo bellissimo campo nel lungomare dove riceviamo chiunque voglia provare a giocare, per provare l'emozione di questo nuovo sport, il padel, e divertirsi con noi. Abbiamo una serie di sponsor, come potete vedere, ovviamente patrocinato dal Comune di Salerno, e ringrazio l'assessore, il sindaco e tutti coloro che si sono operati per la riuscita di questo evento, i maestri in campo, i maestri federali della federazione, i bambini delle scuole alla mattina che vengono a trovarci e arriveranno tra poco numerosissimi, e tutte le persone che poi giocano con noi nel pomeriggio fino alla sera alle 8.